benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui per fare un unboxing veramente gigante ma prima di tutto vai con la sigla questa mattina ho ricevuto questo pacco gigante e andremo a spacchettarlo insieme è un pacco probabilmente per il nostro gigante come il pacco Gigante come il pacco. Avete già capito chi ha odio? Ok, lo okay. so, andiamo. Con molta delicatezza. Ecco qua. Quella qua è tutto da montare allora. Eh sì, è da montare. Ecco qua facciamo sempre attenzione così perché non si sa mai, magari sono delicati. Ecco qua, uh si è scritto Oliver. Wow prendo il pacco Ecco qua via scatola Prima che arriva Oliver Quindi, oliver andiamo un uh -huh. pacco per oliver per il meglio yes. che non lo chiamiamo che sennò fa un disastro secondo me okay. ecco. cercherò di non rompere il biglietto oliver adesso? un attimo, altrimenti. Ecco, lo metto qua Svolge Ecco Apriamo oh. Wow Che bello Voi non lo vedete da dietro? Ok, è dietro però Guardate Wow -la. Oliver. Oliver è super personalizzato! Wow! E qua cosa c'è? Thank you, thank you, Vediamo cosa c'è. Quindi, questo è il porta, il porta ciotole che adesso andiamo a montare. Ecco, le ciotole si possono togliere giustamente così, è meno s possiamo mettere la roba facilmente e poi andremo a spaccettare questi due regalini che credo che ci abbiano mandato ecco, qua, iniziamo a montare probabilmente io immagino che ci sceglie il petelino eh sì, provo ad aprire tutto. qua tutto Uh, questa... oh, che è bello, bello. Oh, è un portachiavi bellissimo porta bravissimo oliver che bello ed è anche in legno se non sbaglio bellissimo qua un attimino e vediamo cosa c'è qua dentro che è un pacchettino più pesante che c'è vediamo che ci siano le viti che aspettiamo Qua. Sì, sì, sì. per poter montare vitone il tutto. benissimo e <ride> non sono tutti vitone quindi andiamo a realizzare il nostro montaggio eh. Sì, è perché Oliver! Intanto è, per... è arrivato il nostro Oliver. Bang! Eh, che distrugge la telecamera! Però Ciao sì, Oliver! Sì, è perché sì, sì. È molto eccitato! E voilà! Quindi ecco. è montato! Anche Oliver che è venuto! Porta ciotola per l'acqua e per la pappa! È venuto a scrutare e questo si può semplicemente tirare su. Bellissimo, bellissimo! Quindi vi ricordiamo che questa questa realizzazione stupenda. Ecco qua c'è scritto qua dietro che Oliver si contenta, bellissimo, quindi andate sul sito, lo potete far realizzare con il nome del vostro cucciolo, del nostro pelosetto, il nostro caso è Oliver e quindi è un regalo per il nostro patatone. Lui è già pronto per mangiare? L'importanza di creare un tavolino dove mangiare, cosa fa? Il vantaggio qual è? Che permette a, al nostro pelosetto, al nostro cane, di mangiare in maniera più ergonomica, quindi mangiare bene. E non affaticare sugli arti perché si deve piegare perché la ciotola è a terra. Quindi molto ma molto bene! Dai andiamo a chiudere il nostro video, ringraziamo quindi Satisfatto Andiamo a vedere Oliver se entra nell'inquadratura. È entrato fin troppo dentro Beh, chiamalo che lo metti lì Hola oh, eh. Andiamo a concludere questo video Se questo video vi è piaciuto mettete tanti like Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto E andate a far parte del club di Camille Ciao e al prossimo video Vi tante che bella Ah ci provi faccio un sonnellino